Un saluto a tutti gli appassionati di esoterismo Questo è il mio video di presentazione è un invito a tutti quanti a seguirmi nella piattaforma di Wengo. Qui io farò i miei consulti, questo è il mio angolo sacro di divinazione con tarocchi e astrologia i tarocchi che attualmente io preferisco usare sono quelli di Leonardo da Vinci. Sono stupendi, li uso tutti ai 78, sia dritti che rovesciati, in maniera tale da avere una maggiore visione e intuito su ciò che andiamo a leggere, andremo a leggere sulle situazioni riguardanti passato, presente e futuro. Il mio nome è Salwen e sono una spiritualista, medium dreamer naturale, ricercatrice e amo tantissimo la magia, non i riti, eh? la magia intesa come energia dell'universo. Io vi aspetto su Wengo, e se avremo il piacere di conoscerci, stringeremo un'amicizia. Benvenuti in questa casa e benvenuti nel mio mondo.